Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo canale Siamo qua in un nuovissimo video Bene ragazzi, oggi vi mostrerò come velocizzare davvero di tantissimo Windows 10 Se seguite tutti, questi, tutti i passaggi che vi spiegherò in questo video Vedrete dei cambiamenti davvero notevoli Io ho attuato tutti questi passaggi che in tutto sono 5 Um, e la differenza non è stata davvero tantissima Soprattutto perché il mio è un computer vecchio E dopo questi passaggi è, è stato velocizzato al massimo Bene, però ora vi mostro come, come fare Innanzitutto dovete andare Qua sul sistema di ricerca E scrivere e esegui Ok, questo Poi dovete cliccare Vedete, c'è già qua Dovete scrivere per cento tmp per cento e cliccare su ok vi aprirà questa pagina voi selezionate tutto ed eliminate ragazzi state tranquilli che non sono file importanti sono semplicemente file temporanei che non vengono utilizzati da tantissimo tempo e che non, non utilizzerete mai perciò non sono file indispensabili a questo punto se vi viene questo state tranquilli potete anche fare così clic qua e ignora perché tanto avete elevato tantissimi file temporanei e se vi solo questi pace possiamo anche passare avanti poi andiamo di nuovo su eseguisi ese, ese, senza se so scrivere e stavolta diciamo clicchiamo temp ok e anche questi saranno file temporanei andiamo tutto a eliminare perfetto ora aspettiamo Chiudiamo anche questo. Andiamo di nuovo su qui. e stavolta. Ok, me l'ho aperto qua. Andiamo a scrivere clientmgr e cliccate invio. Poi mettete il disco che volete pulire, in questo caso disco locale. E vi partirà un calcolo di tutti i file temporanei e tutto. Una volta finito vi si aprirà questa pagina. Una volta finito il calcolo vi si aprirà questa pagina Con tutti i dati Noi bisogna spuntare eh, Sarebbe meglio spuntarle tutte, almeno non abbiamo problemi Però in questo caso non ha senso e spunteremo solamente quelle in cui c'è un numero Qui dove c'è 0 non le spuntiamo Ma invece dove c'è per esempio 6 li, Mettiamo la spunta Ok, anche qua c'è la spunta Prendiamo su ok Eliminazione file e ora eliminerà tutti i file Quelli che abbiamo selezionati Ovviamente ragazzi non sono file Importanti, necessari Per il pc, perciò state tranquilli Una volta finito andate di nuovo su Esegui Ricliccate client MGR Disco locale C E di nuovo Quelli con un, che hanno un numero Per esempio in questo caso file temporanei di internet File temporanei e stavolta andate su pulizia file di sistema Disco local c E questa volta ragazzi il, eh, il procedimento sarà molto molto più lungo Ora a me ci vorrà poco Perché comunque l'ho già fatto molte altre volte ed è abbastanza pulito Però ragazzi voi che lo farete per la prima volta sarà un po' più lungo una volta finito, ragazzi, vi riporterà qua, su questa schermata, e voi andate a spuntare solo quelli che hanno dei numeri. In questo caso, questo, questo, questo è già spuntato, anche questo, questo e basta. Piacciate, ok, eliminazione file. A questo punto vi caricherà un altro po' e poi avrà pulito abbastanza il sistema. Ok, ragazzi, una volta finito, andate un'ultima volta su esegui. Cliccate e scrivete stavolta prefetch. Questi saranno vi, vi aprirà un file Una Vi aprirà una schermata Con tantissimi ma davvero tantissimi file Ovviamente tutti i file temporanei Fate CTRL A Per selezionare tutto Ed eliminate Ok perfetto Ora ragazzi con questo metodo Con questi passaggi avete eliminato eh, in quanto in 2, 3, mettiamo massimo, massimo 4 minuti eh, tutti i file temporanei che erano quelli che davano peso, eh, che pesavano molto sul computer e ora vi andrà molto più veloce, state tranquilli che andrà molto molto molto molto più veloce e beh ragazzi se questi consigli vi sono piaciuti vi ricordo di lasciare un like perché se arriviamo a 4 like vi porterò un nuovo video Sempre in tema eh, Windows 10, andare veloce, non andare veloce. però ve lo porto. State tranquilli, che è davvero molto carino. Vi ringrazio tantissimo, dalla visione. Vi ricordo di lasciare un like. Se vi è piaciuto questo video, di commentare. Iscrivetevi al canale se non lo fatto. Quindi amici, che è tutto. Alla prossima!